le linee guida di design per i servizi della pubblica amministrazione eh, vedremo con il webinar della prossima volta che c'è una distinzione con altre linee guida eh, di, di, di, soprattutto di, di carattere grafico, visivo eh, queste linee guida sono invece una interessante aggiunta all'armamentario già a disposizione dalle pubbliche amministrazioni ed è stato pubblicato la scorsa estate. Quindi l'argomento eh, che vorrei: gli argomenti che vorrei trattare oggi in questo, in questo breve intervento è proprio queste, sono proprio queste linee guida di service design, questo cosiddetto playbook, sì, è stata utilizzata questa espressione, diciamo, che viene dall'inglese e vedremo anche di capire perché. Ehm, e come questo, queste linee guida poi di service design, vedremo anche cos'è il service design, anche se magari naturalmente è naturalmente intuibile, ehm, si a, a, adattano al processo centrato sulle persone, orientato alle persone, lo Human Centered Design, perché questo è il più adatto per tener conto eh, delle richieste, delle aspettative e dei bisogni dei cittadini, ovviamente anche delle imprese, cioè dei destinatari sostanzialmente nel processo di progettazione. E come suggeriva Alessandra, eh, eh, come sia molto importante fin dal momento di scrittura del capitolato del bando di concorso, nel caso il, il sito e servizio sia bandito e realizzato da aziende esterne, tener conto, includere eh, queste, queste pratiche, che spesso è possibile che aziende esterne alla PA, non, non, non solo non, non magari conoscono ma non pratichino abitualmente o, o magari non conoscono del tutto anche perché appunto come vedremo oggi eh, vedendo, parlando di queste linee guida, di questo playbook eh, no, non ci sono soltanto le linee guida ci sono tutta una serie di normative di, di vademecum e di documenti che si occupano di mh, aspetti molto precisi eh, legati all'erogazione di un servizio pubblico che non necessariamente tutti i fornitori privati maneggiano quotidianamente che quindi è importante non solo segnalare loro ma chiedere che vengano in qualche maniera inclusi nel, nel processo uh, Adesso insomma, eh, Vediamo innanzitutto, innanzitutto di capire ehm, di cosa parliamo quando parliamo di, di questo termine preso dall'inglese che è service design Service design è un termine che si usa da qualche anno ed è sostanzialmente la progettazione dei servizi come contrapposta, lo vedrete anche all'interno del modulo, alla mh, tradizionale progettazione dei prodotti si riconosce cioè al servizio una specificità eh, che i prodotti non hanno o che in qualche maniera li distingue e che comunque oltre a distinguerli li fa a, a acquisire una maggior centralità nel tipo di società e di economia e, e di rapporto anche tra istituzioni e cittadini che eh, si sta delineando negli ultimi anni. I servizi, questo, questo, questo termine service design viene dal mondo privato naturalmente, una specie di, di cambiamento in atto già da... da anni 80 almeno insomma con una più, maggior focalizzazione sul, sull'aspetto diciamo interattivo della relazione di erogazione del servizio e non semplicemente appunto la produzione di un prodotto i servizi sono tipicamente immateriali anche se possono coinvolgere nella loro erogazione la produzione di, di aspetti materiali cioè l'utilizzo di aspetti materiali sono multicanale non sempre quindi riguardano un'unica modalità, un unico canale di fruizione, di erogazione, sia perché possono essere erogati in parallelo su più, su più, su più canali, sia perché eh, momenti diversi del servizio possono essere erogati da eh, canali differenti. E quindi questo aumenta la complessità nella progettazione. Eh, sono erogati da un service provider, quindi cioè, c'è... Cioè, un, un erogatore del servizio verso uno o più target di destinatari e sono come abbiamo visto implicitamente in quello che abbiamo appena detto composti da diversi passaggi cioè l'erogazione tipicamente non è un momento singolo ma è costituito da una serie di momenti in successione no? eh, e quindi non solo i singoli momenti ma anche il passaggio la relazione tra i vari momenti va tenuta in considerazione quando si progetta un servizio, laddove invece nel progettando un prodotto si, si, si occupa magari dei componenti e dell'assemblaggio, ma tutto all'interno de, de, della fabbrica o, della, o, della, o sotto il controllo del produttore, nel caso dei servizi invece i vari momenti di erogazione del servizio coinvolgono già gli utenti e, e i destinatari e quindi in qualche maniera bisogna tener conto anche di quello, che della percezione del, del servizio che in diversi momenti eh, loro possono ricavare e che magari può essere fuori dal nostro stretto controllo legato ad aspetti di contesto che non riusciamo magari a immaginare o a eh, pensare prima. Sono i servizi valutati sulla base della qualità percepita dell'esperienza da parte del destinatario e il destinatario stesso in, in modi complessi, che non abbiamo il tempo qui adesso di, di, di riassumere, sono spesso ehm, co-creatori diciamo di, di valore, cioè mettono del loro nel dare senso, significato eh, e utilità anche al servizio o nel toglierla. Eh, e quindi dobbiamo in qualche maniera, eh, per quanto è nelle nostre possibilità, fare di tutto affinché eh, il ruolo che il destinatario del servizio eh, a, con il nostro servizio sia produttivo sia reciprocamente soddisfacente questo cambia quindi il modo di, di pensare la produzione di servizi eh, e staccandola da, dal, dal processo più tradizionale appunto a cascata come si diceva prima eh, che è anche tipico della progettazione di, e della realizzazione di prodotti anche i prodotti naturalmente nel frattempo sono stati influenzati da questo cambiamento di, di, diciamo così, di paradigma, chiamiamolo così, insomma, di, di modo di pensare. Ecco. Eh, progettare servizi, comunque, come si può intuire, è più difficile per, natura, per la natura ibrida degli stessi servizi, per la diversità dei punti di erogazione, per la molteplicità delle figure coinvolte e l'impatto, nel caso della PA, anche su procedure già esistenti. Eh, o per l'interazione con norme, con normative che sono state magari definite e, e, e che sono in, in precedenza e che sono magari in aperto contrasto con l'erogazione digitale perché noi qui di digitale stiamo, stiamo parlando abbiamo visto l'altra volta che eh, il digital by default è diciamo, ormai l'orientamento verso il quale tutti i nuovi servizi vanno pensati cioè tutta l'erogazione dei servizi va in qualche maniera intrecciata, se non del tutto realizzata attraverso canali digitali ecco per, eh, siccome questa difficoltà diciamo mh, eccoci qua siccome questa difficoltà è riconosciuta, perché insomma è inevitabile che quando cambiano i metodi e le procedure eh, ci siano delle difficoltà nella, nella loro adozione nella loro, loro diffusione eh, già governi di area anglosassone, in particolare il governo statunitense e il governo britannico, hanno ehm, stilato dei mini manuali, diciamo così, online per orientare e guidare le loro pubbliche amministrazioni lo locali, i loro enti eh, centrali o anche non centrali ma con la loro organizzazione territoriale all'utilizzo di buone pratiche questo, questo esempio americano è che il popolo americano si aspetta di interagire con il governo attraverso canali digitali come siti web, email e applicazioni mobili. La volta scorsa facevamo la distinzione che digitale o online non è soltanto il sito web, ma sono diversi canali, tra questi aggiungiamo anche i social oggi. Solo progettando servizi digitali che soddisfano i loro bisogni possiamo rendere più efficace l'attuazione dei programmi e delle politiche, dice il governo americano. Oggi troppi dei nostri servizi digitali non funzionano bene, lo dicono loro, quindi noi consoliamoci anche un, po', anche un po' noi, è un problema che hanno tutti nel mondo, vengono erogati in ritardo o sforando il budget. Per aumentare il tasso di successo di questi progetti, il governo statunitense ha bisogno di un nuovo approccio, dice il manuale. Abbiamo creato un playbook, lo chiamano, un libretto de, de, degli schemi con 13 azioni chiave derivate da pratiche di successo nel settore pubblico e privato che se seguite assieme aiuteranno il governo a costruire servizi digitali efficaci ecco questa è la logica che guida poi anche le altre esperienze anche la nostra che di cui adesso parliamo queste sono sostanzialmente le 13 azioni chiave che il governo americano suggerisce, le abbiamo rapidamente tradotte per farle un, fare una comparazione rapida con quelle che poi adotteremo noi. Comprendere i bisogni della popolazione, occuparsi dell'intera esperienza di, del servizio dall'inizio alla fine, quindi tutti i passaggi, renderla semplice e intuitiva, costruire i servizi adottando pratiche agili e iterative. Sono tutti suggerimenti che ritorneranno nel corso del, dell'intero percorso di questo, di questo corso, di questi moduli. Strutturare il budget e i contratti in modo da supportare l'esecuzione, una corretta esecuzione. Ecco, è molto interessante l'approccio pratico che qui hanno, cioè strutturare budget e contratti nel modo corretto. Da lì parte poi tutto il processo che consente di adottare le pratiche giuste, le pratiche corrette. Ma anche, molto interessante il punto 6, identificare un leader e assegnargli la responsabilità del progetto. Cioè sostanzialmente la diffusione delle responsabilità non aiuta eh, la corretta realizzazione di un progetto. E questo è un problema che abbiamo in Italia, io lo vedo in diversi, diversi progetti, eh, eh, c'è spesso mancanza o ambiguità sulle figure chiave che hanno l'ultima parola però sono anche responsabili, se sono responsabili del progetto devono anche avere i, i necessari diciamo, poteri di, di, di esecuzione nell'ambito ovviamente dei, dei, dei limiti consentiti dal contratto e dal progetto. Ma spesso appunto ruoli e funzioni si intersecano, eh, una magari blocca l'altra, questo è un aspetto critico che va, che va risolto nei nostri progetti. Usare dei team esperti, scegliere insieme di tecnologie moderne, fare poi su questioni tecniche, fare il deployment in ambienti di hosting flessibile, automatizzare i test e il deployment, gestire la sicurezza e la privacy attraverso processi riutilizzabili, basare le decisioni sui dati ed essere aperti per default. E tutte queste cose poi vengono dettagliate. Questi sono principi chiave, i primi dei quali sono molto interessanti, ehm, ma vengono ulteriormente dettagliati. Passo alla successiva, ecco, dopo questa spiegazione quindi ci sono delle checklist pratiche e punti di controllo su ciascuna di queste azioni chiave. Un esempio è questo: il primo principio è capire quello, che vogliono, di quello di cui hanno bisogno le persone, e dobbiamo eh, iniziare i nostri progetti digitali esplorando i bisogni della gente che userà i servizi, i modi in cui il servizio si incastrerà, si adatterà alle loro vite. Eh, eh, laddove eh, sia che gli utenti siano membri del, del, del pubblico più ampio o eh, impiegati del, del governo i policy maker devono includere delle, delle persone reali nel, nei processi di design fin dal principio i bisogni delle persone devono informare le scelte tecniche e progettuali Dobbiamo continuamente testare i prodotti che costruiamo con persone reali per, ehm, per, per, affinché noi possiamo capire cosa per loro è importante. Tutto questo poi viene ulteriormente chiarito con delle checklist. E queste checklist hanno carattere pratico, eh, operativo non le dettagliamo adesso perché sennò perdiamo troppo tempo, ma oltre alle checklist ci sono ulteriormente dei, delle domande chiave per verificare che noi stiamo effettivamente eh, e correttamente svolgendo le attività previste dall'azione dall chiave in questione. Quindi abbiamo capito chi sono i nostri utenti principali, ehm, quali sono i bisogni che verranno soddisfatti dal servizio, cosa le persone vogliono da questo servizio eh, qual è la difficoltà principale che incontrano le persone nel servizio ecco, tutte queste attività che noi facciamo con gli utenti non servono in astratto servono a capire queste cose e questo, come dire, anche se noi non adottiamo questo playbook però, ecco, mi interessa il livello di concretezza e, e di praticità che questo esempio americano porta con sé e io suggerisco ovviamente per fare un buon lavoro di andare a guardare anche quello che fanno gli altri eh, quando lo fanno bene ok, eh, oltre all'esperienza americana c'è anche l'esperienza britannica eh, con il progetto Gov UK e eh, un vero e proprio service manual che ha una lunga serie di, di sezioni e di istruzioni su diversi aspetti del processo di progettazione, ecco vedete che tra i vari aspetti coperti almeno due sono strettamente legati alla, eh, alla ricerca con gli utenti e al dare misurabilità a quello che si fa, misurare quanto siamo riusciti a eh, fare le cose sostanzialmente. Andando ancora avanti, eh, queste sono eh, alcune delle sezioni del, del Service Manual inglese. Anche qui, poi entrando più nello specifico, eh, abbiamo una serie di indicazioni esplose via via a un livello di maggior concretezza. Ecco ringrazio Giorgio Melis che ha spiegato il termine deployment nella, nella chat, è un termine che è molto difficile da riassumere in una parola italiana soltanto, quindi è, usa, è entrato come altri nel gergo informatico e spesso si usa purtroppo come altre parole. Ecco, come vedete anche il, il governo britannico ha questo, questo livello di concretezza per punti molto dettagliati. Eh, noi abbiamo a nostra volta si tratta di esperienze guida queste che è, pur non essendo esenti da critiche perché non hanno sempre ottenuto tutti i risultati che si prefiggevano però alcuni ne hanno, ne hanno ottenuti quindi è giusto imparare anche dalle, dalle esperienze positive nel mondo in ogni caso questo in qualche maniera questo passaggio al digitale è inevitabile e va gestito correttamente e anche noi abbiamo quindi eh, iniziato a pubblicare le nostre, i nostri insieme di principi, e di strategie, di linee guida in questo playbook del 2016. Questo playbook contiene 5 principi, dichiarazioni, diciamo così, di valori e di metodo, un po' generiche sul piano pratico, seguite da 10 strategie che nell'intenzione dovrebbero essere più pratiche, benché in questo caso siano ancora prive di punti di controllo che abbiamo visto per esempio nel governo americano o di azioni operative, però fanno Concreto riferimento a un insieme di requisiti che in realtà sono una raccolta di tutti quelli che sono in parte obblighi di legge, in parte linee guida, in parte vademecum, buone pratiche, normative, eccetera, che sono state già, che sono create, sono precedenti, esistono in ambito pubblico e vanno tutte tenute presenti quando si progettano servizi web, tanto più se servizi web complessi con diverse articolazioni. Questa è la visione del nostro playbook, come vedete sono linee guida per il design dei servizi, principi e strategie, ehm, che spiega che entro il 2020 bisognerà ottenere un, un, un percorso di servizi completamente di digitale, end to end dicono, cioè dall'inizio alla fine, personalizzato e inclusivo per cittadini e imprese. E quindi il ricorso ad approcci progettuali innovativi dovrebbe consentire di, fare, di erogare servizi migliori in linea con le esigenze e le necessità dei cittadini e delle imprese. Ecco. Eh, questo è il punto di partenza ed ecco i, invece vediamo poi i principi, i cinque principi che, eh, di cui sono composto questo playbook. C'è una certa lentezza nel passaggio delle slide, ma ecco, ce la facciamo. Ecco, quindi abbiamo qui una serie di principi 5 che sono poi spiegati da un testo più esteso. Diciamo che il titolo del principio, se non fosse sufficientemente chiaro, viene poi esteso e spiegato nel dettaglio, nel, nel, nel testo a fianco, tutti i cittadini hanno pari di vita sociale, sostanzialmente il primo principio. Prima i cittadini, tutti si intende, insomma, che eh, bisogna adottare logiche di inclusione, come già la legge sull'accessibilità ci ricorda, ma non è soltanto questo, è anche inclusione culturale, e poi tutta una serie di altri principi che potete trovare, leggere. Consiglio assolutamente la lettura dettagliata. Di questo, di questo playbook eh, vediamo gli altri due eccoci qui eh, ecco, più che i titoli, ripeto consiglio di leggere eh, singolarmente i, i, i dettagli del, del, del, del principio per capire di che si tratta ma come abbiamo detto queste sono dichiarazioni un po' di principio ci interessano un po' di più e un po' più nel dettaglio eh, le strategie che seguono e che adesso andiamo in effetti a eh, leggere. Le 10 strategie sono ecco, quelle che orientano le azioni e che sono anche collegate da una parte ai principi di riferimento, quindi per capire che legame c'è tra le strategie e i principi, ma soprattutto, come vedete, poi con i requisiti correlati. Adesso vediamo. Coinvolgi sempre i cittadini capendo i loro bisogni, sostanzialmente è una traduzione dell'identificare uh, i bisogni degli utenti. Il cittadino deve essere posto al centro della progettazione di un servizio e coinvolto in tutte le fasi dello sviluppo, nella redazione dei bandi, è auspicabile prevedere durante la progettazione e lo sviluppo le fasi di verifica e miglioramento delle scelte effettuate, adeguando il progetto alle esigenze emerse dal dialogo con gli utenti. Tutti nessuno escluso devono poter utilizzare i servizi in maniera agevole ed efficace. Questo riguarda sia l'inclusione, sia il dialogo per migliorare, sia il servizio che si offre insomma, ai cittadini con l'erogazione del servizio è un principio che sostanzialmente ci dice che dobbiamo coinvolgere gli utenti e farlo fin dalla redazione dei bandi per l'appunto non a caso tra i requisiti correlati subito sotto ecco, vedete qui sotto c'è un boxino per ogni strategia con i requisiti correlati se cliccate poi sul sito che ospita il playbook su questi servizi trovate esattamente quelli che sono gli standard e eh, le norme che sono da tenere in considerazione per realizzare quella specifica eh, strategia. In particolare, in questo caso, gli standard di progettazione e eh, il servizio deve essere usabile, deve poter essere agevolmente compreso, appreso, utilizzato risultare attraente, le informazioni chieste sono essenziali pertinenti, e pertinenti e così via. Eh, ci sono i riferimenti per ogni uno di questi requisiti che, eh, come vi dicevo, rimandano a ciò che già è stato prodotto all'interno dell'APA. Ad esempio le linee guida di design per i siti web dell'APA, che è, un, è uno degli aspetti che affronteremo per esempio nel prossimo webinar. Eh, il protocollo iglu, che è anche un, un altro degli aspetti che eh, viene trattato estesamente Durante l'intero corso, nei diversi moduli, perché è quello che è uno degli strumenti eh, che consente di includere il punto di vista del, dell'utente. Non è l'unico, ma è uno degli strumenti che va assolutamente utilizzato all'interno del processo progettuale. Ehm, inoltre, adesso vediamo avanti, eh, gli come costruire gli appalti, e anche qui abbiamo una serie di documenti già redatti dalla PA che vanno, diciamo così, a eh, soddisfare la strategia. Poi, tra gli altri requisiti, c'è la scrittura dei contenuti e anche lì abbiamo tutta una serie di norme già esistenti che vanno seguite per la scrittura dei contenuti. Eh, eh, questi, questi requisiti sono sostanzialmente eh, la parte più operativa che viene raccolta e riorganizzata attraverso queste linee guida di service design, questo playbook, di service design e sono quindi un, un ottimo diciamo, aggregatore per tutta una serie di, di, di pratiche che sono consigliate. La pagina che contiene tutti questi requisiti è questa e a fianco vedete tutte le categorie di requisiti che contengono a loro volta dei riferimenti a normative già esistenti che vanno quindi approfondite eh, caso per caso. Eh, gli argomenti trattati da questi requisiti sono l'accessibilità, gli standard di progettazione, la scrittura dei contenuti, eh, gli indicatori di qualità del sito, i monitoraggi e le statistiche, l'assistenza all'utente, la sicurezza, la conservazione dei documenti informatici, le modalità di accesso, la gestione dei pagamenti, gli open data, la gestione dei domini, la gestione della privacy, la protezione dei dati personali e il riuso del software. Tutti temi che alcuni di questi... Avrete già approfondito nella vostra attività e vanno tutti tenuti presenti nella progettazione, no? Ciascuno per la sua parte, quindi è chiaro che è una cosa molto complessa. Il merito di questo playbook è sostanzialmente quello di riaggregare, di ordinare tutto l'esistente, valorizzandolo e in un processo, diciamo, che vorrebbe essere, si spera sia coerente. Andando avanti, eh, la seconda strategia eh, dice parti dai dati per pensare in digitale e dice che i dati sono le informazioni essenziali sulle quali costruire un servizio e mantenerlo funzionale. Per prendere decisioni basate sui comportamenti e dati reali è necessario realizzare servizi e processi interamente digitali, evitando la semplice trasposizione online di un processo erogato in modalità tradizionale. È possibile cioè che erogando un servizio in digitale eh, si possano eh, già avere delle informazioni e non sia quindi necessario prevedere la compilazione di tutti i campi, per esempio, eh, soprattutto se l'utente è stato correttamente identificato. Ed ecco che però si pone il tema, come si vede nei requisiti sottocorrelati, oltre che degli open data, della gestione della privacy, della protezione di questi dati. Sono delle questioni che vanno tenute eh, presenti. I dati però sono una delle cose che sono in possesso della pubblica amministrazione quindi una corretta policy sull'interscambio anche dei dati è essenziale per erogare servizi che richiedano meno attrito possibile, meno eh, inserimenti possibili al, al cittadino. Attraverso i moduli cartacei chiaramente questo riutilizzo è molto meno possibile. Ognuno deve ogni volta ricompilare tutta la sua grafica, ogni volta che compila un modulo. Ma online questo non è strettamente necessario, per esempio, non dovrebbe almeno esserlo e quindi è, è giusto sottolineare questo aspetto. Studia per capire, documenta per non ripetere, dice è necessario conoscere il contesto nel quale opererà un servizio, definirne gli obiettivi, attenersi agli standard e fare ricerche su eventuali alternative valide, sia a livello nazionale che internazionale, nonché sulla disponibilità di strumenti e processi che possono essere riutilizzati. Questa, la ricerca di, che qui si consiglia non è soltanto quella con gli utenti, ma è anche la ricerca per capire cosa è già eh, disponibile, cosa è già utilizzabile o cosa è già stato fatto, in maniera da ridurre le, la difficoltà del processo e riutilizzare quanto più possibile cose già, già pronte. Ogni fase di sviluppo deve essere documentata, resa disponibile in maniera aperta, per garantire l'integrità e la sostenibilità futura, oltre a possibili collaborazioni che permetterebbero di, di aggiungere Nuovo, nuovo valore, anche qui eh, stando di progettazione, dati aperti gestione della privacy e protezione dei dati personali sono diciamo temi che eh, si intrecciano con questa strategia e ancora andando avanti con le altre, con le altre strategie che sono come dire, sulle quali magari poi è interessante sapere anche sul forum poi eh, dopo che l'avete lette meglio il vostro il vostro parere e quanto queste, qua già sono, sono, queste strategie sono già tenute in considerazione all'interno dei progetti che seguite. Eroga servizi sicuri disponibili sempre ovunque, quindi questo della sicurezza mi sembra evidentemente un, un obiettivo che deve essere tenuto presente e mh, tuttavia anche il fatto di erogare i, dispositivi, i servizi su, su tutti i dispositivi è importante perché non sappiamo in futuro quali dispositivi saranno usati dagli utenti, abbiamo già visto che il passaggio al mobile sta portando ad una riprogettazione di molti dei nostri siti dei nostri servizi, tutti direi, e quindi l'idea di progettare per la massima flessibilità oltre che per la massima sicurezza flessibilità anche di erogazione è un aspetto centrale e anche le modalità di riconoscimento dell'utente di accesso ai servizi devono essere cross piattaforma cross canale e quindi è chiaramente eh, un tema che aumenta la complessità anche sotto vedete poi i requisiti correlati andiamo avanti rapidamente per concludere tutte le strategie per parlare anche del resto comunica efficacemente spesso ovunque Dice che le pubbliche amministrazioni devono comunicare in maniera chiara l'utilità e i prerequisiti del servizio, oltre a tutte le informazioni relative alla protezione dei dati personali, alla tutela della vita privata e alla sicurezza informatica, raggiungendo i cittadini attraverso i canali di comunicazione più usati e diffusi, dando loro la possibilità di accedere ai dati, di controllarli e correggerli, mantenendo un continuo dialogo che va oltre il lancio del servizio. Ecco l'idea che in qualche maniera oltre all'informazione sulla, sulla trasparenza, sulla sicurezza, sulla privacy, anche la possibilità eh, per il cittadino di attivamente intervenire sulle modifiche dei propri dati, eh, sulle richieste, eh, eventualmente di, di, di chiarimenti, di assistenza, eh, vanno messi a punto degli strumenti e dei canali che consentano di facilitare questo dialogo nei due sensi, consentendo anche all'utente di essere parte attiva nel dialogo con la pubblica amministrazione. Qui si dice di creare solo processi necessari e di eliminare i doppioni, cioè di evitare che i cittadini debbano fornire le stesse informazioni più di una volta, anche all'interno dello stesso servizio, a volte, se è composto da più pagine, capita di dover reinserire, che ne so, la residenza o, o gli estremi del, di un documento, eh, in, in momenti differenti. Evitare che debbano essere fornite le stesse informazioni più di una volta, soprattutto poi se l'informazione è già in possesso eh, dell'amministrazione. Ogni processo deve essere pensato per essere, usato in, nel, nel, per essere quanto più semplice e usabile, sostituendo integralmente la vecchia procedura. Questa era una cosa che avevamo detto anche nei tre principi di, di Asimov dei servizi online dello scorso webinar. Scherzosamente ho detto che la procedura digitale deve sostituire integralmente la vecchia procedura, altrimenti non c'è verso che, che questa venga adottata. Con la fattura elettronica è, è successo, e questa insomma, è l'unica strada da, possibile da seguire. Questo implica anche l'utilizzo e l'interoperabilità di tutti i servizi infrastrutturali previsti dai documenti strategici. Eh, nazionali, ad esempio tra le strategie e le infrastrutture diciamo comuni c'è cioè quella sulla gestione dei pagamenti, il pago PA di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa ehm, e tutta una serie di altre modalità di accesso, lo stesso speed. Ecco. Il, la successiva strategia mh, suggerisce di progettare servizi coinvolgenti e attraenti, Sostanzialmente questo però ha a che fare con la soddisfazione dell'utente, l'altra volta abbiamo visto che è uno degli obiettivi anche del CAD, quindi una prescrizione direi del CAD, quindi in qualche maniera favorire un'esperienza piacevole e appagante che crei un rapporto efficace tra il cittadino e pubblica amministrazione è un obiettivo che da più parti eh, è, è chiaramente definito. Il cittadino si sentirà coinvolto anche attraverso un'identità visiva coerente e funzionale, semplifica ogni volta che può, i cittadini richiedono soluzioni risol risolvibili in pochi passi. Anche qui sono utili gli standard di progettazione, di scrittura dei contenuti, le linee guida anche di design e di identità istituzionale, che vedremo poi la volta, la volta prossima. La strategia successiva eh, parla dei dati. Rendi i dati aperti, condividi i processi e gli strumenti, condividi ogni dato, ogni processo, ogni codice, ogni idea, ogni fallimento, ogni informazione necessaria e vitale per tutti i servizi, per favorire la trasparenza e la qualità nello sviluppo. Dello sviluppo. Il codice e la documentazione di ogni servizio eh, dovrebbe essere rilasciato in formato aperto con una licenza adeguata per permettere un risparmio di costi e di tempo laddove non fosse possibile, va motivato efficacemente l'impedimento. Questo ha a che fare appunto con eh, anche l'adozione di politiche aperte all'interno della PA, non soltanto riguardanti i dati dei cittadini, ma anche per consentire il riutilizzo di procedure laddove è i doppioni, anche fare come ho detto già prima. Per esempio le linee guida di design di cui parleremo la prossima volta sono scaricabili e hanno dei componenti utilizzabili direttamente nelle proprie pagine web. Potrebbero essere ancora più, più riutilizzabili se costruistero dei template di pagina interi e non soltanto di componenti, ma lo stesso vale per servizi che una volta progettati potrebbero essere riutilizzati da altre amministrazioni non necessariamente... Eh, ribandite, ricostruite con il tema dell'interoperabilità dell dei dati quindi utilizzare quanto più possibile ciò che è stato fatto, valorizzarlo c'è anche da dire che uno dei temi che in altre esperienze estere è, è, è molto forte è quello della discussione pubblica dei pattern di interazione ci sono dei, dei luoghi di discussione dove le soluzioni migliori a livello di interfaccia e a livello progettuale vengono discusse e condivise, supportate da dei dati. In questo modo anche altre amministrazioni possono utilizzare quelle soluzioni perché sono in qualche modo ehm, provate, eh, assodate, no? eh, la, la loro validità è, è, è provata. Noi non abbiamo ancora uno strumento di questo tipo, di discussione aperta sulle scelte di interfaccia e di interazione, ma questo, eh, questa strategia suggerisce la possibilità di condividerle e magari chissà un giorno potremo anche noi avere un luogo di scambio dove discutere delle nostre buone pratiche la strategia successiva parla di rinnovamento eh, uno sviluppo di nuovi servizi centrati sul cittadino richiede processi di design thinking un altro di quei termini di quelle parole chiave che implicano eh, che indicano un processo di, di, di progettazione multifattoriale che tenga conto della complessità de, dei contesti e che in qualche maniera provi a identificare soluzioni anche innovative fatte per semplificare però in questo caso la cosa che, che bisogna tenere presente è che il tipo di pensiero, di, di design thinking che, che ha senso per questi tipi di progetti è solo quello che va a semplificare che prende una situazione complessa e la va a ridurre ad una soluzione più semplice. Eh, rilascia, eh, parte dei prototipi, rilascia una prima versione comunicandone al cittadino l'evoluzione e gradualmente attiva fun nuove funzionalità utili, testando ogni volta con i cittadini il progresso del servizio. Eh, questo, detta così, è difficile da, forse da, da, da capire o da intuire, ma eh, un, una cosa che chi si occupa di progettazione di usabilità sa e che, eh, che però spesso non viene tenuto in considerazione né dai, dai clienti pubblici né dai clienti privati, eh, in particolare dai clienti privati direi, e, è che i design migliori non sono quelli rivoluzionari, ma sono quelli incrementali, cioè eh, cambiando ogni 2-3 anni o 5 anni completamente un design, design di un servizio, non si fa in realtà un favore all'utente eh, si fa un favore all'utente modificando a poco a poco eh, un servizio, migliorandolo a poco a poco, perché in questo modo non si obbliga l'utente a reimparare nuovamente il servizio ogni volta. Quindi quello che è detto in maniera un po' forse complessa, è indicato anche da questa, da questa strategia, è anche un po' questa l'idea di design incrementale, cioè di, di fare delle evoluzioni piuttosto che delle rivoluzioni nei nostri, nei nostri servizi. Andiamo avanti e ovviamente tutte queste le evoluzioni vanno misurate e vanno diciamo in questo modo eh, messe alla prova dei fatti, no? soltanto le soluzioni di design migliorative vengono mantenute e quelle eh, peggiorative vengono scartate. Quindi l'importanza è anche di monitorare non soltanto in fase progettuale con gli utenti ma anche in seguito con statistiche eh, e, e test online su, su, sulle soluzioni online dei nostri servizi. Per far questo naturalmente bisogna strutturare tutto il team di progetto e anche la redazione in modo da, eh, eh, da utilizzare le corrette piattaforme È un'attività che va pensata fin dal bando, insisto. Principi e strategie sono quindi scorciatoie, comunicative e aggregazioni per portare i requisiti. Mm, vanno sempre tutti studiati e seguiti e semmai per l'appunto integrati. Come ho detto, queste strategie riassumono, sono delle specie di di, di, di, di, di, di, di eh, tracce concettuali che vengono utilizzate per arrivare poi ai singoli argomenti di dettaglio che sono ancora una volta qui riepilogati. Ora, ehm, questi principi suggeriscono, dicevo, una precisa metodologia progettuale. Questa metodologia progettuale non può essere a cascata, non può essere una, una metodologia che non include le eh, esigenze dei cittadini, del destinatario, ma è una metodologia che deve ogni momento verificare eh, il punto di avanzamento e il miglioramento che stiamo portando avanti in fase del processo. Il processo adatto è quello cosiddetto, che, che una volta si chiamava user center design e che ora si chiama human center design. Eh, che prevede in ogni fase dall'analisi al design alla valutazione all'implementazione prevede momenti di interazione con gli utenti non soltanto i test ma anche altri momenti questo tipo di processo è anche stato normato da una norma ISO come vedrete poi anche nel, in uno dei moduli ehm, in una delle, delle lezioni la ISO 9241-210 che sostanzialmente definisce questo è il modo un po' brutto forse da vedere ma che rende l'idea della, della spirale, della circolarità del processo pianificare il processo, è il primo passaggio poi comprendere e specificare il contesto d'uso e a quel punto, solo dopo che si è capito il contesto in cui le persone useranno il prodotto andare a definire i requisiti dal punto di vista degli utenti produrre delle soluzioni di design che incontrino questi requisiti, queste richieste degli utenti, valutare il design eh, rispetto a questi requisiti. Se il risultato non è appropriato, non è ancora eh, ehm, tale da incontrare i requisiti degli utenti, si dovrà tornare a modificare la comprensione del contesto d'uso oppure la... Ehm, oppure la, specificare i requisiti degli utenti, oppure ancora produrre delle soluzioni di design, modificare le soluzioni di design che si sono finora prodotte e avanti così. In realtà in tutte queste fasi eh, è, è iterativo il ciclo, nel senso che si torna sempre a, a rivedere quello che si è fatto, ma in ciascuna di queste fasi gli utenti sono coinvolti, non soltanto nella fase di test. Ecco, un altro processo che però sottolinea e mostra in modo diverso lo stesso discorso è eh, quello doppio diamante del Design Council inglese. Anche qui eh, questo adotta veramente processi di design thinking, come dicevamo prima, cioè da, da un problema che è quello che viene qui, diciamo, identificato all'inizio del processo, si esaminano una varietà di soluzioni. Di, di, di problematiche connesse al problema, si analizza il contesto, si definisce andando a restringere il problema, modificando la definizione. Solo a quel punto si fa uno sviluppo. Dallo sviluppo si tolgono tut, tutte le cose che non vanno, si va a, a, ad adottare un progressivo processo di raffinamento fino a, ad arrivare alla consegna eh, e al rilascio del, del progetto e alla soluzione ideale. In realtà, come dire. Eh, quello che, che vedete qui è un processo che sebbene in un modo diverso è anch'esso iterativo cioè si va ad allargare eh, l'analisi a restringere ad allargare l'implementazione a restringere in ogni momento c'è un coinvolgimento degli utenti per quello eh, uno, un, uno schema che a me piace invece eh, proporre è quello che linearizza il processo perché in realtà l'idea dei processi a spirale può far pensare che si torni indietro nel tempo invece non si torna indietro nel tempo si va sempre avanti nel tempo magari tornassimo indietro in realtà in ogni momento, in ogni fase del, pro del progetto del processo e del progetto ehm, vanno inserite mh, attività di monitoraggio e di analisi con gli utenti che sono quelle qui indicate nelle diverse fasi eh, vedendo per esempio eh, tutte queste... Mh, un po' più nel dettaglio, eh, nella fase di analisi, per esempio, si possono fare analisi comparative, vedere cosa già esiste, come gli utenti si relazionano i prodotti che già esistono, simili al nostro, eh, svolgere delle interviste, eh, alcuni fanno i focus group, insomma, cercare di eh, eh, capire Fin dalla fase di, prima ancora di mettere mano alla grafica o al codice di qualunque tipo di progetto, alla programmazione, di capire quello che saranno le esigenze, quelle che saranno le esigenze. A quel punto tutte queste conoscenze vanno consolidate in scenari d'uso, in personaggi tipici, in task e obiettivi eh, che vanno definiti con dettaglio dal punto di vista degli utenti. Il progetto inizia quando si iniziano a immaginare delle soluzioni, dei prototipi. I prototipi ehm, traggono beneficio da alcuni test che possono essere il card sorting, il reverse card sorting, dei test su mockup, dei test su prototipi con utenti. Questi test vengono portati avanti anche nel resto della, della, del processo. Eh, fino a modificare continuamente il progetto al momento del rilascio in parallelo si fanno tutti i test tecnici che bisogna fare si fanno le modifiche e come vedete nel momento del rilascio non è finito eh, attraverso le statistiche, attraverso um, strumenti online è possibile raccogliere ancora dei feedback dagli utenti e quindi, ehm, e quindi in pratica continuare questa analisi anche dopo siamo un po' lunghi sulla nostra tabella di marcia, se avete pazienza ancora in dieci minuti andiamo a chiudere. Comunque, questo tipo di processo, all'interno di questo tipo di processo, il test di usabilità è uno degli strumenti che consente meglio di far emergere problematiche quando è già disponibile un prototipo o un'idea progettuale. Ma come dicevo, è possibile fare anche a, a interazioni con gli utenti prima che esistano. E ipotesi progettuali cioè già nella fase di analisi ecco, questo processo diciamo così, è l'unico che consente di tenere conto fin dall'inizio delle esigenze, dei bisogni degli utenti ed è un'attività che normalmente non, non, non si fa eh, il fatto che non si faccia vado avanti sul riepilogo rapidamente così andiamo alle, alle fasi cruciali una cosa importante che volevo dire il motivo per cui abbiamo pensato all'interno di un progetto con una funzione pubblica di eh, stirare delle linee guida che aiutino ehm, a costruire degli appalti web che tengano co conto di queste pratiche human center design uno dei motivi è questo andiamo avanti, che andiamo avanti a vedere subito scusate ma lo scorrimento delle slide è abbastanza lento ecco che l'università di Bari qualche anno fa ha fatto una ricerca su un, un insieme di bandi di gara per prodotti, diciamo, informatici eh, legati alla pubblica amministrazione. E soltanto su 44 bandi di gara, eh, 26 nazionali e 18 internazionali, non è soltanto un problema italiano, eh. soltanto il 23%, cioè 10 bandi, di cui 6 nazionali e 4 internazionali, eh, cita l'usabilità tra i requisiti tecnici del software. E richiede tecniche HCD nella progettazione del sistema. Significa che solo un bando su, su, su quattro è, eh, diciamo così, pone il problema dell'usabilità all'interno del bando, e non significa che lo fa nel modo ideale, lo pone. Tre su 4 non lo fanno. Questo fino a un paio d'anni fa, quando è stata fatta la, la ricerca. Ehm, il dato successivo è ancora, è ancora peggiore e più allarmante ehm, soltanto il 7% di questi eh, di, di, del totale dei bandi esaminati richiede in modo esplicito quello che si chiama usability testing plan cioè un piano di esecuzione di test usabilità eh, con requisiti molto specifici, e dettagliati rispetto al campionamento dei soggetti, alla definizione dei task, all'interattività del, pro, del processo e alla scrittura del, del report. Negli altri casi il riferimento all'usabilità è di carattere generico. Ecco, un riferimento generico come a, al come dire, alla comprensibilità generica dei contenuti, senza spiegare come i contenuti devono essere valutati, se sono comprensibili nella loro comprensibilità o meno, ehm, ecco, un riferimento generico all'usabilità o ad altre caratteristiche di qualità è purtroppo insufficiente a garantire un risultato. Ecco perché eh, è molto importante fin dai bandi essere quanto più possibile precisi in ciò che si chiede venga eseguito. Per questa ragione quindi abbiamo pensato di eh, realizzare quelle che sono, che vedrete poi anche durante il, il, il corso, il resto del modulo del corso, delle linee guida per strutturare correttamente i bandi e i capitolati tecnici dei bandi richiedendo al loro interno una serie di, di, di strumenti, l'esecuzione da parte del, del fornitore di una serie di... Eh, test di analisi, di interviste, di questionari, di, ehm, che devono tutti però essere documentati con output precisi, cioè con dei report, con delle tabelle di risultati, in modo che si sappia cosa è stato fatto e che questi risultati siano visibili a tutti all'interno del progetto. Perché un altro problema che si ha anche quando si fanno le volte il test o le interviste è che poi questi risultati non filtrano, non, non, non, non traspirano verso l'alto, verso tutti i ruoli che si occupano del progetto vengono in qualche maniera anche ignorati è molto importante che vengano quindi documentati chiaramente eh, e che quindi in presenza poi di un leader del, pro, del, del progetto eh, ci sia una chiara responsabilità nell'adozione, nel recepimento di quelle che sono le indicazioni che sono emerse Qui, eh, senza adesso entrare nel dettaglio, direi di andare a, avanti rapidamente, e di andare alla conclusione, il, il punto eh, principale è che eh, non tutti i progetti hanno lo, le stesse esigenze. Noi abbiamo immaginato eh, progetti con peso anche di budget molto differente e complessità molto differenti. Li vedete tra i requisiti eh, base, mh, ovvero... Mh, sotto, ecco, requisiti base, requisiti intermedi e requisiti avanzati, dove immaginiamo l'inserimento via via di un numero maggiore o di, di strumenti o di strumenti a complessità maggiore all'interno dei, dei progetti, perché chiaramente questo ha un piccolo impatto anche sul, sul budget, anche se l'impatto che ha sul budget non dovrebbe mai superare il 10-20%, considerando che questo però eh, impatto consente un miglioramento drastico del, del risultato finale e a volte anche, eh, anche se sembra contro, controintuitivo, una riduzione dei tempi di sviluppo, perché molte questioni vengono eh, risolte tempestivamente. Eh, un esempio molto recente che io potrei fare è che ehm, in un recente progetto, attraverso un'analisi preventiva e un dei test di usabilità si sono identificati una serie di problemi in un progetto che sono stati già risolti in fase grafica eh, e quindi l'implementazione è corsa via eh, molto velocemente nel, nel realizzare il progetto tranne per un elemento, un elemento che era sconsigliato a livello di analisi di usabilità e che anche i test avevano mostrato non essere capito dagli utenti. Ebbene, lo stesso elemento che non era capito dagli utenti è stato uno degli elementi che ha creato il maggior problema di implementazione e quindi un rallentamento dei tempi in fase di appunto, implementazione e esecuzione. Proprio perché era già di per sé un elemento che non era stato risolto e non era eh, risultato adeguato agli utenti. Par paradossalmente, risolvere subito tutti i problemi dal lato utente velocizza l'implementazione, la, ehm, la fase di implementazione.